e ancora fringe benefit fino a 3.000 euro il bonus carburante rientra nel nuovo limite si passa poi alla dichiarazione di redditi pensione e lavoro autonomo con la scadenza al 30 novembre 2022 e le istruzioni IMSS e infine gli incentivi automotive con domanda dal 29 novembre 2022 per l'agevolazione dei contratti di sviluppo l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del corriere.it Iniziamo questa rassegna stampa con il quoziente familiare per l'accesso al Superbonus 2023. La tabella per il calcolo diverso dall'Isee. L'articolo è di Rosi Delia sul quoziente familiare per l'accesso al Superbonus 2023. Conta la soglia di reddito per beneficiare della detrazione al 90% sui lavori effettuati sulle unifamiliari. Non si considera l'Isee come accade per altre agevolazioni. La tabella per il calcolo è nel decreto aiuti quater atteso in gazzetta ufficiale. L'introduzione del quoziente familiare per poter verificare i requisiti di accesso al Superbonus 2023 è una delle novità introdotte con il decreto aiuti quater. Dal 1 gennaio i proprietari delle singole abitazioni possono beneficiare della detrazione al 90% per i lavori effettuati, a patto però che si tratti di prima casa e che non si superi la soglia di reddito di 15.000 euro l'anno, innalzata in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Non si prende quindi in considerazione l'ISEE, come accade per moltissime agevolazioni, ma una nuova modalità di calcolo. Le regole sono contenute nella bozza del nuovo provvedimento contro il caro energia che è atteso entro il 18 novembre in Gazzetta ufficiale all'interno dell'articolo è presente una tabella riassuntiva che dà conto di eh, qual è il quoziente familiare da applicare in base al nucleo familiare i dettagli sono all'interno dell'articolo proseguiamo con i fringe benefit fino a 3000 euro il carburante rientra nel nuovo limite la risposta è negativa: si devono considerare due calcoli separati. Il primo, tenendo conto del limite di 3.000 euro, il secondo, del tetto massimo di 200 euro. Valgono le stesse regole e gli stessi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito al bonus 600 euro per i lavoratori dipendenti. Chiarimenti che sono stati forniti con la circolare numero 35, del 4 novembre 2022, che chiariscono appunto che le agevolazioni sono separate quindi c'è un tetto massimo per i fringe benefit che in questo caso viene portato da 600 a 3.000 euro e un altro tetto che è quello di 200 euro per il bonus carburante proseguiamo ancora con la dichiarazione dei redditi pensione e lavoro autonomo a scadenza il 30 novembre 2022 con le istruzioni IMPS. l'articolo di Francesco Rodorigo l'Inps nel messaggio numero 4101 del 14 novembre 2022, fornisce le istruzioni per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi da pensione e lavoro autonomo non cumulabili tra loro. I pensionati devono dichiarare eventuali entrate da lavoro autonomo relative allo scorso anno, entro la scadenza del 30 novembre 2022. Si invia dal sito dell'Inps accedendo con SPID, carta d'identità o carta nazionale, dei servizi, anche in questo caso i dettagli e le istruzioni sono all'interno dell'articolo e eh, dall'apposito box è possibile scaricare il messaggio dell'Inps. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda gli incentivi automotive, domanda dal 29 novembre 2022 per l'agevolazione dei contratti di sviluppo, l'articolo ancora una volta di Francesco Rodorigo, per quanto riguarda gli incentivi automotive, lo sportello di domanda per il finanziamento dei progetti legati allo sviluppo e riconversione della filiera sarà aperto dal 29 novembre 2022. Possono accedere alla seconda fase della misura del contratto di sviluppo le imprese che presentano nuove richieste queste vanno trasmesse attraverso la piattaforma di Invitalia. I dettagli sono all'interno dell'articolo che dà conto dello spostamento in avanti dell'apertura delle domande che quindi potranno essere presentate a partire dal 29 novembre 2022. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre su tasse e imposte, canonerai dentro o fuori dalla bolletta, entro l'anno si decide ed ecco cosa cambia. E poi per quanto riguarda il welfare, bonus 3000 euro, corsa contro il tempo, due mesi per darlo ai dipendenti e come funziona e poi i numeri del giorno 4% riguarda la casa in affitto la sfida del 4% dall'ambrata a termini dove rende più del BTP e poi 100% invece riguarda Credem altre 100 assunzioni entro dicembre 2022 l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è a firma Ferruccio De Bortoli e si intitola la recessione si può evitare basta avere i conti a posto è un'analisi sull'economia italiana in particolare tenendo conto delle varie stime che sono state date negli scorsi mesi e sulla crescita che realmente è stata fatta registrare. Ci si chiede fondamentalmente da cosa dipenda questa differenza tra le stime e ciò che poi realmente accade a livello economico e sono diversi gli spunti dell'analisi. Per questo ed altri contenuti ovviamente vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it